Immaginate otto disgraziati nello stesso mondo di Minecraft a giocare una smp basata su un totem trovato da un tizio a caso? Bene, benvenuti nella totem smp Noi due dobbiamo unirci, capito? Questa è una roba in segreto, dobbiamo collaborare. Oh, va bene, va bene. Non rubiamo niente perché non siamo di origine napoletana. Beh, io in realtà potrei, però no. Meglio. Ok, no, no, no, no, no meglio. Quindi... Adesso aspettiamo che gli altri tornino no? Lasciamo una comunità di kiri là. Però noi andiamo da loro, va bene? Cioè, possiamo già prendere gli alberi e roba del genere o. Non lo so, dobbiamo aspettare Asbre, ma il problema è che. Ale, Ale, Ale, Ale. Ale. Sì, oh, sono in lei. Eh. Ok, scusa. Aspetta stavo dicendo Black e Asbre stanno facendo tutta la loro introduzione della live Capito? Io l'ho appena fatta Ok io e Ked stiamo registrando Cioè io in realtà sto registrando da, da Luna Adesso andiamo un attimino da Red Kiri, Proviamo a riunirci tutti va bene? Ok va bene Ragazzi non mi si attiva qui il Minecraft un attimo Asbre è tornato Ciao Ciao, ciao ragazzi salve Ciao Asbre Ciao a tutti Ciao, ciao Black Salve. Asbre devo dirti una roba pazzesca Allora Oddio. innanzitutto ci tenevo a dirti che Red Kiri è imploso Ma poi raga è diventata Raga sfruttate il i letti del, del villaggio Ho oh, paura Ti voglio chiedere una cosa Bisogna già prendere gli alberi No fermi fermi Tra poco iniziamo Ma Kiri a me serve Kiri raga Kiri Eh dove Red è? Kiri ha detto che gli è esploso il cranio cioè... Sì ma è ancora nel ser Ah, no non è ancora nel ser Oi, Criber. oi. Kriber Kriber Kriber ah. Kriber oh. Kriber oh. oh. oh. oh. Perché non parla? Kriber hey, Ehi come va Asbre Ma raga Ma l'hai mutato Prendi più alberi che puoi A parte che non è una speedrun L'obiettivo magari di oggi è farsi almeno Almeno full iron Mi ricorda tanto, mi dà le vibe di Minecraft 8 Episodio 1 2016 Ciao alberi Bibino obeso, ciao, bim -bino, bim -bino, bim ciao. ciao. <ride> Oh lì c'è una, una riunione Creeper Ah, Fatemelo dire anche a voi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi. Ah. A voi, voi già lo sapevate, vabbè ve lo ricordo eh, Non costruite subito casa vostra perché dovremmo già prima costruire zona per questo Ok noi andiamo a prendere un po' di pietra Vabbè raga vi salto questa parte, in pratica abbiamo preso un po' di pietra, un po' di carbone E Poi ci siamo stanziati sopra la montagna che è davanti al villaggio Io rimango qua, io vado a chiedere ad Asbre dove ha intenzione di fare il... Ah, il posto per il totem okay. Ciao Aia Cristo di. Ciao, Ali! E eh, niente. Non mi sente quel pastore. Ciao! Ma che cazzo ci fai tu qua? No, io volevo chiederti una cosa. Dove hai intenzione di fare il coso per il totem? E io stavo pensando di farlo nella montagna. Ma tipo dove? Che mi sono scavi, magari io? Qua, qua, qua, qua, qua. Vieni. Dove stiamo facendo la zona iale? Ah, siete andati sopra. Sì. paura. Se magari riuscissi a trovare un qualcosa di importante tipo del ferro. Che arriva di miniera. No, no, no. Ma io ci muoio come mi. Sono qua per prendere del ferro. Ho detto che... Ho detto Creeper che andavo in miniera. Comunque lo vedi quel pixel blu là sotto? Ce l'ho fatta. Sì? Non si sento, scendi! Comunque speriamo che questa serie non faccia la fine della Ingram. Comunque mi sa che scavo per un'altra mezz'ora finché non trovo effettivamente del ferro necessario per farci almeno pezzi dell'armatura sia per me sia per Creeper. Quindi... Mi sa che ci vediamo dopo gli scavi Oh what the fuck Siamo sopra Teoricamente dovrebbe Ma esattamente dove cazzo sono Ma adesso che ci penso Sono stupido Potevo cavalcarlo Vabbè troviamo un altro tizio Un altro tizio Un altro cavallo Ma come diamanti Male ma Ale Belchino, io ti vengo a cercare a casa. Ma dove ciao! Ma dove cacchio sei finito? Dai, io, dai. Io, io ero andato tipo laggiù, sono spawnato in un mese Ma Redder, ma le hai trovate del ferro, Ne ho uno stack 3 Ma Comunque Creeper dov'è? Già ne abbiamo È andato Creeper tipo è andato verso di là quella Ok là. Andiamo a cercare? Comunque sì. Redder, io Creeper e Black Già abbiamo parlato di una cosa Praticamente che ne dici tipo di creare una mini alleanza? Comunque già Creeper ha trovato dei diamanti Assurdo Vabbè eh, vado perché se effettivamente i diamanti li ha trovati Devo andare da lui Redder Ah, eccoti Ti stavo per andare a cercare No, ma che cavolo Sei già in ferro Eh? Eh, io ho trovato tipo Uno stack di ferro Sta arrivando anche Black A quanto pare Ho dato due diamanti ad Asbury Perché praticamente Mi hanno dato il ferro Ciao, raga! Porca puttana Sto qua già full iron Comunque, uh, Redder Nel mentre vi volevo dire una roba, ragazzi Ho raccolto uno stack Ve lo metto qua nella cassa Se volete andate a vedere okay. Uno stack 18 di legna secondo me possiamo già andare a dire ad Asbre che abbiamo raccolto i materiali per creare il santuario per il totem ragazzi ragazzi ma tu no eh. quanti diamanti hai trovato nessuno quanti ne ha dati creeper sono due altri due, li no, cazzo, altri due gli hai dati ad Asbre non capisco cazzo e altri due li hai dato ad Asbre ciao Inizio a costruire la roba per il tuttum La faccio esattamente qua dentro Oppure da un'altra un parte una, una via Poi si scende qua sotto Ok e Poi che ne la fai qua Come Va bene e... Lo schiavismo è una brutta cosa ragazzi Non qui mi sa so che ci vorrà un po' di tempo Quindi Mi sa che qua stacco Ci vediamo quando ho finito Quindi transizione bella Ok allora, Allora Allora Qua c'è Ale Ciao Ale saluta Ciao Comunque il disegno in vita comporta anche a questo Che senso okay, Tu che sei bravo a disegnare ok Eh ah. Comporta pure questo a buildare bene su Minecraft Ti posso regalare una cosa Eh Oh Asbrey abbiamo finito il, il posto per il totem Asbrey ah, esatto è più importante la totem smp che è la ragazza di black Allora c'è il posto giusto per il totem e poi il pezzo di vetro per com completare Puttana che figata Vecchio ma è mostruoso Tieni. Allora ho io l'onore di mettere il totem quindi Alle io devo mettere il totem cioè l'onore Sei pronto? Prenderò come si sì. cioè, Sono ancora lui. Finito per... Prima di vedere, prima di vedere davide, il santuario, davide. volevo chiedere dov'è Black? Black, quanto godo che si è perso? Spero anche che ci muoia. Creeper, Creeper, Creeper. Eh, prego, oh, oh, Red, red. Qualcuno, qualcuno ha del. Um... Ma Dosca non mi riviene il nome. I pezzi di cavallo. Eh, aspetta. Pezzo di cavallo! Se vuoi c'hai. Il, il se... cuoio! Aspetta, ah, se c'è il, il cavallo Stai di pleno! Se vuoi solo pezzi di E dimmi no, se hai no. del cuoio! Ah, okay. hai dei pezzi di cavallo? <ride> sì, comunque sì, <ride> devi <ride> averci. Ale! Hai un pezzo di cavallo! Pezzo di cavallo! <ride> eh? Dove? Pezzo? Dove? Dove? Dove? No, vabbè! E' lui! E' lui! pezzo mi spieghi che problemi hai? Ti i lì con io Ragazzi ah. io non ho la mia vendetta su quel cavallo Su chi l'ha ucciso Io non ho la mia vendetta uh, Radkiri, io se fossi in testa perei No no ucciso sono No no No no No no No no No no No no mi no No no Comunque io non ho capito il motivo per cui Black ha killato Red Kiri Perché si è vendicato Perché pensavo che io avevo ucciso il cavallo Ma di cavalli Red ne esistono 15 Red miliardi su Minecraft È cioè lì dentro Red Ah ma che figata ma... <ride> ma Raga non ho non parare Red Kiri, Kiri dove sta andando Redder vieni un attimo viene un attimo eh. Mi ha fatto un botto ridere l'ora che litigavano <ride> e Red Kiri che urlava io che ce la ridono <ride> Allora dobbiamo fare, come avete capito penso, dobbiamo fare il uh, regolamento dell'SMP. Perché a quanto pare manco il tempo di farlo, già è successo un casino. Quindi... Il prima regola, la prima regola direi di dire Non rubare il tot Non litigare Non rubare No tipo esplosioni di TNT per uccidere qualcuno Eh, Non, non griffare un... facciamo Non uccidere senza che sia necessario no, effettivamente Collaborare Fatto stai che dovremmo costruire tipo una specie di jail Oddio sì perché infrangere le, le regole Non spammare in chat su Minecraft Penso che anche un fallito Beh, la vedete capisce Vedete dicono in chat però, in però, Tipo Ti Redder Redder scherzo tu, scrivo, tu sei costruito la roba che Non scrive. sei inutile Dicono anche tipo No no no no allora dicevo, non rubare il totem, non litigare, non rubare in generale, non griffare niente guerre, non uccidere senza motivo, niente flood in chat rispetto a fra di noi. Ebbene sì, questa era la prima settimana nella totem smp. Ho ancora il secondo episodio pronto, quindi tenetevi pronti per un altro episodio, dopo di quello porterò la smp totalmente in live. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e dalle 9 che sto editando e adesso sono le 11:30, e mezza, quindi un like meritato per favore. E niente, entrate sul mio server Discord come vi ho detto all'inizio e vado a dormire.